Ciao a tutti, sono Candida. e Nel video di oggi ho realizzato un'altra delle pagine che inserirò nel mio quaderno dei progetti. Ehm, la pagina che ho fatto oggi è molto semplice, di nuovo un esempio su come realizzare varie tecniche. Quindi anche chi non ha mai fatto lavori di questo tipo eh, vedrà che sono cose molto semplici. Ho cercato di utilizzare eh, degli stencil, del, degli color. Vi dico magari nello specifico che cosa ho utilizzato così poi capirete meglio mentre, mentre ne vedete la realizzazione del video allora per la pagina e per le due tag eh, ho utilizzato questa carta che è una carta per acquerello. Eh, carta per acquarello perché intanto eh, è un, ha uno spessore di 300 grammi quindi è una carta abbastanza spessa e poi è una carta che, che si presta a quello che ho fatto perché io ho utilizzato acqua color, ho spruzzato dell'acqua ehm, e, e quindi ci va una carta di questo tipo e, allora nel video ho utilizzato per fare la base del della mia pagina, eh, i distress, eh, distress, poi vedrete di diversi colori e anche eh, questi altri tamponi della, della Memento eh, che ho utilizzato appunto per fare la base, poi l'ho bagnata, ma queste sono cose che vedrete man mano, per, giusto per darvi un'idea dei prodotti che ho utilizzato e poi ho ancora eh, passato uno stencil dei timbri sempre sulla base invece per realizzare le due tag ho voluto utilizzare altri materiali così vedete come si fanno come si utilizzano e ho utilizzato quindi degli stencil con eh, due paste la pasta craquelé e la, e la modeling paste scusate di stamperia e dopo aver passato appunto eh, queste paste con lo stencil ho sporcato il tutto con i soliti acqua color che uso sempre nei miei, nei miei lavori con un viola un azzurro un grigio chiaramente io ho utilizzato dei colori che andavano bene che andavano bene per fare questo lavoro ma mh, poi a seconda di quello che utilizzate questo è un semplice centrino ho utilizzato la solita garza e poi ho usato un um, ho ritagliato un particolare dall'album Grande hotel di stamperia un album bellissimo con, dei, con delle stampe veramente stupende e quindi vedete il risultato è poi questo ed è una pagina che eh, secondo me anche per chi non ha fatto, non ha fatto mai lavori di questo tipo è un facile approccio, ho cercato di, di far vedere un po' di tecniche che chiaramente si possono usare su qualsiasi materiale, per fare delle scatole, per fare delle, delle pagine di un album, per fare un qualcosa di mix media, insomma io faccio vedere delle tecniche e poi ognuno le può usare come, come meglio crede. Detto questo eh, vi lascio a, a vedere come eh, realizzare eh, nei dettagli eh, questa mia pagina del quaderno dei progetti.